Impresa del vole Arezzo sul campo del Certaldo. La squadra allenata dal coach Peruzzi riesce a vincere sul campo più ostico del campionato per un risultato di 3-1, conquistando tre punti fondamentali per la corsa alla promozione in Serie C. Il primo set vede proprio la formazione aretina primeggiare con un punteggio di 25-21. a 21. La reazione del Certaldo non si fa attendere e il secondo set è a suo favore per 25-20. Con il risultato in parità, il terzo set parte a favore del Certaldo che, spinto dall'intero palazzetto, continua con lo stesso ritmo del secondo set. Capitan Rossi e compagni non si fanno impaurire e non perdono la calma e riescono a ribaltare il risultato, chiudendo a 25-21. a 21. La classifica vede ora il volley Arezzo in seconda posizione a più 5 dalla formazione proprio del Certaldo con due partite rimaste e la capolista Migliarino già matematicamente qualificata. Il prossimo appuntamento è per sabato 6 maggio ore 18 al Pala Mecenate, dove serve vincere contro il Pistoia per portare a termine tutto il lavoro svolto in questa stagione.